Ciao, sono tornato Sì, anche questa settimana sono tornato Questa settimana con i mini giochi sui server I mini games Yeah, oggi facciamo le bill battle che non portavo Da pensate un po' Rullo ai tamburi, grazie Da ben sei mesi Infatti, sei mesi che non portavo le Bill Battle. Allora, la versione delle Bill Battle è aggiornata alla 1.14. Ok, in, interessante. Quindi possiamo fare un bel po' di cose. Allora, Piggy Bank, Pool, piscina, Soup, zuppa, stick, bastone. Zuppa, eh, infatti. Ok, perfetto. Iniziamo. Allora, penso di iniziare con la terracotta. Che può fare da piatto, cerchiamo il centro che se no mi viene il, il, una brutta malattia che non posso nominare. E iniziamo a fare un, una sorta di cerchio approssimato, perfetto, che poi estendiamo. Sono un po' fuori, fuori allenamento con le Bill Battle, infatti non le faccio da un sacco di tempo veramente, sia sul canale sia proprio in me, che non le faccio da... Moltissimo tempo Ok solo 3 minuti rimanenti E credo di aver fatto la, la coppa che alla fine Ci sta dai Allora penso che come pavimento Utilizzerò questo Perché ci sta come tavolo e quindi adesso andiamo sulla zuppa, che io penso di, di andare su un giallo, su un giallino. Quindi con diversi colori, tipi di giallo posso creare qualcosa di carino, magari anche un po' il vetro, che può essere utile per fare questa cosa. Ok, può rendere un effetto interessante il vetro, devo dire. Il fatto è che la zuppa non, non può stare mai a livello del... A livello preciso del piatto quindi facciamo un mezzo blocco più alto la coppa che ci sta dai ok due minuti rimanenti soli va bene tanto più o meno come zuppa ci siamo come colori devo vedere se riesco a trovare qualche testa colorata di, di giallo che ci può stare ok dai ci sta io penso di dare un ok poteva decorare meglio il pavimento però dai forse ok Qui invece abbiamo un fondo eh, carino. Però c'è sempre poco dettaglio. Quindi penso di dare sempre. No, ops, mi è scappato un po'. Vabbè, volevo dare un ok, però. Vabbè. Questa qui è fatta bene, però mancano i dettagli sempre. Quindi penso di dare un po'. Ok, adesso c'è la mia. Interessante. Più o meno tutti hanno dato ok alla mia. Allora, vediamo questa. Dai, ci. Cist... No, fa cagare. Questo è stato molto bravo Ha fatto pieno di dettagli Penso di dare un good Allora io sono arrivato ses sesto E ha vinto questa cosa qua Ma per favore Ma come fa a vincere una cosa del genere Prossima partita allora Allora Un uragano Un disco Allora io voto uragano perché già mi convince Un disco La torre di Pisa Una spiaggia Un cannone Votate tutti, Uragano che è bellissimo. No, spiaggia, vabbè. Sì, qualcosa si può fare sempre. Quindi. E ora arriva il momento della spiaggia in sé. Quindi andiamo di palme, quindi passiamo con legno nella giungla. Prendiamo le foglie di giungla, eccole qua, perfetto. E facciamo la palma. Tanto in qualche modo ci verrà. Allora, bene, ehm, credo che una roba del genere ci può stare, tanto le palme sono irregolari, più o meno. E Quindi facciamo una palma, perché oltre non voglio andare, sennò eh, perdo tempo. E ci facciamo le noci di cocco sotto, perfetto, una e due magari, ok ci sta. Eh, però la seconda non me l'ha messa Ok, andiamo avanti E eh, posso decorare qua Potevo fare sicuramente i meglio Eh, però... capita Allora, vediamo un po' Lui ha messo pure i villager Dai, possiamo dargli un ok Anche se si può fare meglio Questa qui fa schifo Super wow. poop Ma, Super poop tantissimo E eh, questo cosa sarebbe, scusate? Wow. Cioè... Allora sto sempre pensando, sempre di più, che la mia vincerà un sacco. Cos'è? Ma fa schifo, wow. super poop. Ma quello pure leggendario si sta votando. Qui la signora sta prendendo il sole, gli diamo un ok. Sempre meglio degli altri. Allora, vediamo a me. Eh, good Epic, cioè la mia è veramente la migliore praticamente. Vediamo qua, questo qui ci sta anche se l'acqua la poteva fare meglio Gli do ok yeah. Eeeh... Super poop Ho vinto, ho vinto Ho vinto Finalmente Finalmente vinco Dopo tanto tempo ho vinto, sì Ah! Che soddisfazione Ho vinto yeah! Era ora sono felice adesso Adesso sono felice e sono motivato a fare altre costruzioni Allora, un disco Un lama, un bastone una, Un ananas E eh, un secchio Allora eh, andiamo su un disco, dai, eh, perché possiamo fare una cosa. Voglio fare. Ah, no, un lama. Allora, per fare questo lama ci dobbiamo sbrigare. Infatti, voglio costruire un piccolo lama, un mini lama. Voglio fare per farlo. Mi servirà il calcestruzzo bianco, ma ci voglio fare anche il tappetino. Lo voglio fare verde. E ciano vediamo che ne viene fuori eh, le quattro zampotte della mozzo eh, sono della mozzo piccolo sono eh, piccole basse e eh, particolari ok ho finito il corpo davvero molto carino perfetto adesso passiamo alla testa perché sarà questo è il punto fondamentale che a me interessa quindi devo alzarmi in alto di un bel po Ok, prendiamo questo rosa, proprio chiaro, chiaro, chiaro, per fargli il musotto, e le facciamo qua il muso. E... Verrà tipo una papera, però chi se ne frega alla fine, l'importante è che le facciamo questo muso. E... Una cosa del genere, perfetto, e adesso andiamo per gli occhi su un nero, preferibilmente il calcestruzzo, ma... Non saprei. Allora, loro hanno gli occhi al lato della, della, del muso. Quindi una cosa del genere hanno loro. Eh, non è proprio un lama, diciamo, eh, devo dire. Eh, però si può fare sempre di meglio. Dove ho, ho sbagliato le proporzioni. Eh, questo è vero. Però, ormai, quel che è stato fatto è stato fatto. Quindi, passiamo... Al, al tappetino, che è la cosa che volevo fare tanto. Abbiamo completato il lama, anche se ho scoperto che eh, non era proprio così, però a noi piace. Allora, vediamo un po'. Eh... Wow, super poop Poop. Dai, almeno ci ha provato. Non voglio scoraggiarlo. Ci ha provato lui ha fatto il lama di Fortnite. Qui c'è il mio, perfetto. Allora. Abbiamo un legendary. Un, un legendary leggendario! Tutti quanti mi hanno dato leggendario! Incredibile! Sono quasi emozionato. Ma cosa è questa cosa? Ma per favore, eh, lui cosa dovrebbe essere? Scusate. Ho vinto di nuovo. Ho vinto di nuovo, incredibile. Infatti ho vinto con tutti i leggendari. Perfetto, GG. Davvero GG, perfetto. Sono soddisfatto, non voglio più giocare. Due vittorie di seguito e un sesto posto. Però chi se ne frega del sesto posto. Finalmente stiamo iniziando a ricavare quello che volevamo avere. Quindi mi sento che la prossima volta faremo di nuovo Bill battle. Se questo video andrà benissimo... Rifarò le build battle che sono bellissime. Allora, diciamo che dalla foga di aver vinto due volte e aver preso tutti i leggendari, dalla foga eh, diciamo che ho premuto per sbaglio Alt F4 eh, e quindi niente, si è chiuso il gioco. E quindi adesso devo rifare il saluto. Credo di aver detto tutto, anzi non credo, ho detto tutto perché finalmente... Ho detto tutto eh, Quindi detto questo vi saluto Ciao